anche nicoletta vettori quindi abbiamo il comitato per la didattica composto al momento da eh, me, professor Mannello, professoressa vettori e la professoressa nadeo che eh, si, si unirà a noi il professor di pietra il eh, direttore del dipartimento di dice perché management and governance è un corso a titolarità piena del dipartimento, ok? Quindi proprio lM77 in Scienze Economico eh, Aziendali. Quindi ti lascio la parola ovvio. Ah, ok. Dicevo solo due parole di benvenuto, eh, nel senso che eh, molti di voi hanno conseguito la laurea triennale qui da noi qualcuno di voi invece ha delle provenienze diverse quindi eh, qualcuno di voi non mi ha mai visto eh, invece qualcun altro mi avrà sicuramente sopportato e magari maledetto e spero di no eh, però se non è così vuol dire che sto sopravvissuto alle, alle, alle macumbe eh, e benvenute benvenuti questo è un percorso di laurea magistrale eh, a cui teniamo parecchio, teniamo molto, perché ha una sua caratterizzazione, direi, fortemente incentrata sulle discipline presenti nel Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Non so come mai, ma va via l'audio. E' eh, è un percorso quindi di studio nel quale eh, i contenuti, le discipline di carattere aziendale, e quelle di carattere giuridico sono particolarmente rilevanti anche se continuano ad avere un'integrazione con le discipline eh, di tipo economico e di tipo quantitativo eh, meno presenti perché per l'appunto la caratterizzazione di questa laurea magistrale e su quelle discipline che accennavo prima in più teniamo molto a, a delle opportunità che sono quelle della interazione con il mondo delle imprese, delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche e quindi con l'opportunità sia di averle in aula queste esperienze con imprenditori, con testimonianze che vengono ad integrare la didattica, sia con l'opportunità di svolgere stage eh, presso aziende che possano integrare i contenuti che riceverete nel percorso di studi. In più aggiungo che questo percorso di studi prevede dei double degree, che verranno menzionati suppongo fra poco, e prevede delle eh, opportunità che eh, possono essere per esempio legate a contratti di apprendistato di alta formazione. Eh, tutte cose interessanti. In ultimo aggiungo che questo percorso di studi, per chi fosse interessato, consente di eh, avere i requisiti minimi di crediti per poter accedere all'esame di Stato per la professione dottore commercialista esperto contabile eh, potendo fruire dell'agevolazione della riduzione di una delle tre prove scritte e eh, di eh, poter ridurre il percorso di tirocinio necessario per poter partecipare all'esame di Stato. Quindi tutta una serie di elementi che eh, caratterizzano questo percorso di studi. Io non rubo altro tempo eh, perché magari più in dettaglio la collega professoressa Maraghini e il professor Marinello e la professoressa Vettori potranno entrare nel descrivere le caratteristiche di questo percorso. Eh, auguro a tutti un, come dire, un buon cammino. La nostra, il nostro obiettivo è che voi conseguiate il titolo nei due anni, cioè in 24 mesi. E ci mettiamo il nostro impegno, voi metteteci il vostro. Buona prosecuzione. Grazie mille, grazie. A dopo sì. anche con loro, eh. Quindi ha già presentato il professor Di Pietra. Eh, il perché, appunto. Questo è un corso di laurea che lo vedete ora anche dalla numerosità con cui siamo. È un corso di laurea altamente attrattivo. Siamo sempre più di 120 studenti, 120 studenti, quindi anche una bellissima aula, insomma, ecco perché è la gioia. è il corso di laurea ha della maggiore numerosità dell'Ateneo. Siamo gli eh, unici, insomma. Eh, avere un così alto numero di studenti non è casuale perché l'impegno è veramente tanto insomma per cercare di far incontrare diciamo, eh, domanda e offerta appunto eh, ascoltare sempre di più le vostre esigenze le esigenze del mercato del lavoro e cercare di formare quelle competenze ricercate poi eh, dal mercato del lavoro stesso. Questo si fa sia attraverso varie iniziative che ora si vanno a eh, descrivere, sia in virtù di numerosissime, numerosissime occasioni, eh, Marinello ne è ben accorto a conoscenza per il suo ruolo nel nucleo di valutazione dell'Ateneo: di eh, controllo della qualità dei corsi di studio a cui siamo eh, tenuti ha scadenze molto molto pressanti perché oltre a quella che vedete voi che è la rilevazione del, della vostra opinione con i questionari di valutazione quello è uno eh, dei momenti eh, di raccolta di questo eh, delle perplessità dei dubbi o di delle, ipotesi di miglioramento da parte vostra ma anche ulteriori momenti di riflessione come possono essere questi o tantissimi altri dove chiediamo proprio a voi eh, possibilità di eh, variazione appunto del percorso formativo sia attraverso la scheda di monitoraggio annuale dove il ministero proprio ci fa una balance scorecard appunto dei nostri rendimenti del nostro rendimento dove ci presenta i numeri allora quanti studenti iscritti quanti eh, dopo il primo anno hanno superato 40 cfu eh, qual è la durata media venite monitorati da tutti i punti di vista eh, quanti vanno in erasmus la percentuale di internazionalizzazione quindi noi siamo controllati su tutto e dobbiamo rendicontare eh, i, le ipotesi di miglioramento appunto sotto tutti questi aspetti quindi è fondamentale la collaborazione come sempre fra noi e voi e infatti in tutti questi momenti di valutazione c'è sempre una, um, una partecipazione sia di docenti che studenti e ci deve essere infatti vi romperemo le scatole tantissimo durante questi due anni per stimolare quanto più possibile la vostra partecipazione sia nei vari comitati all'interno dei corsi di studio sia eh, nel, di dipartimento che nella commissione paritetica docenti studenti e è un momento anche che serve per la formazione di quello che si diceva alla fine eh, del, dell'ora precedente delle soft skills di partecipare a momenti di eh, condivisione delle esigenze delle possibili soluzioni di creazione di nuove possibilità di eh, collaborare eh, insieme quindi mi raccomando partecipate quando possibile proponete ovviamente sempre con fare costruttivo eh, non è che non deve solamente lamentarsi ma nel momento in cui si lamenta proporre anche la possibile soluzione e poi dopo così vediamo quello che può essere attuato e noi siamo a, a, sempre a completa vostra disposizione per sentire le vostre ipotesi e valutare se, su quali realizzabili quali non realizzabili quindi eh, mettere su un tavolo comune il, eh, il tutto appunto vi ho portato anche la composizione dei, eh, del comitato per la didattica che è lo strumento al quale in prima istanza vi dovete rivolgere per qualunque dubbio ora in scadenza un comitato della didattica composto appunto da Marinello dalla professoressa Vettori, da me, dalla professoressa Nadeo eh, termina adesso il triennio signore, quindi prossimamente ci sarà la nuova composizione quindi vi informerete appunto sulla nuova composizione Invece la componente studentesca del Comitato per la didattica è stata recentemente eletta, quindi già eh, si conoscono i nominativi, quindi prendete contatti con loro, con loro che sono. È quella il luogo ideale per poter gestire qualunque eh, richiesta, esigenza, relazione. Quindi mi raccomando prendete informazioni su chi sono i componenti della parte studentesca e docenti e fate riferimento a loro, alla segreteria e al comitato per qualunque eh, richiesta che possa sorgere ok e poi qui ad esempio il video che ho riportato nella presentazione è un pezzo della presentazione del project work degli studenti dello scorso anno di economia e governo aziendale che non a caso il progetto che era stato dato era di fornire delle possibili soluzioni delle possibili idee per gestire il periodo di pandemia e quindi per facilitare la partecipazione degli studenti alle attività formative del corso di laurea nel miglior modo possibile insomma quindi Vedete che sfruttiamo qualunque occasione anche all'interno dei corsi per sentire le proposte che provengono da parte vostra e non c'è cosa più brutta che non ricevere niente. Cioè nel senso eh, sentire magari delle insoddisfazioni, ma nessuna proposta. Noi siamo eh, non vogliamo ascoltare qualunque idea di cambiamento, di miglioramento del vostra esperienza formativa durante tutto il percorso quindi le vie ci sono i momenti ci sono ovviamente quindi cercare non so, a eh, ripercorrere tutte le opportunità le potenzialità che avete a disposizione questo vuole essere soltanto l'invito a sfruttate tutte le opportunità che vi si presentano vi si presenteranno durante questi due anni. Perché l'Ateneo la, di Siena è un Ateneo che offre tantissime opportunità di sviluppo de, delle a skills, soft skills, eh, di internazionalizzazione. Siamo uno degli atenei con più alto grado di eh, percorsi Erasmus, eh, diciamo, sul totale degli studenti formati. Quindi sfruttate percorsi Erasmus eh, possibilità di iniziative quali la mock interview che vi ho detto prima eh, di conoscere le aziende o ad esempio di mentoring avete sentito dell'iniziativa che si svolgerà domani ad esempio al Santa Chiara Lab degli alunni. Eh, ad esempio questa può essere una prima Uh, un primo esempio okay, di tutte le opportunità che le tenevo a disposizione però come tutte le opportunità siete voi a scegliere se coglierle o meno okay. quindi magari partecipate Men i mentor essenzialmente sono persone che vi possono eh, guidare durante il vostro percorso eh, capire come poter eh, fare lo stage in questa azienda, piuttosto che un'altra sviluppa queste abilità che ti mancano per aiutarti a intraprendere quel percorso che eh, da te desiderato, per esempio voglio andare a lavorare in un'azienda del settore lusso della moda, ok? Quindi il mentor ti può ehm, indicare su quali competenze lavorare di più. Uh, qual è il modo migliore per entrare in quelle aziende, per esempio fai lo stage in quell'azienda piuttosto che nell'altra, quindi è proprio una figura che può aiutare a lavorare su se stessi, quindi mentore e mentee è, uh, sono due figure importantissime e avere un mentor già durante il periodo formativo ti aiuta a recuperare quelle esigenze per essere più pronti io lo chiamo la cassetta degli attrezzi per riempire la cassetta degli attrezzi durante questi due anni così che quando uscite siete già pronti ad andare a lavorare sul mondo del lavoro quello da voi desiderato okay. quindi domani segnatevelo alle quattro e mezza, è un'iniziativa eh, del network siano alumni ovvero di ex eh, studenti dell'università che adesso lavorano estero italia nelle aziende di tutti i tipi di tutti i settori e quindi potete trovare il mentor più in grado di fornirvi le vostre eh, opportunità diciamo così e questo si ribalta anche questa ad esempio è eh, le, la tabellina che vi dicevo prima con cui veniamo monitorati eh, ad esempio per quanto riguarda l'indicatore C07, che è quello che riguarda l'occupabilità a tre anni, questo fa vedere che Management and Governance hanno una percentuale di occupabilità a tre anni ben superiore anche a quella sia a livello di area geografica sia a livello nazionale. Quindi è un corso di laurea che assolutamente vi aiuta ad entrare nel mondo del lavoro io direi ad entrare anche bene visto che l'Università di Siena è il primo degli atenei privati per livello anche di retribuzione insomma eh, è un'indagine presentata ad esempio no, non ho okay, da money.it ora non si legge bene però gli atenei con livello di retribuzione più alto sono la Bocconi, Politecnico, la LUIS L'Università Cattolica per ora ho detto tre università private e un'università non generalista. E poi c'è in quinta posizione l'Università di Siena. Quindi siete assolutamente in una bella, un Ateneo che dà competenze riconosciute a livello scienze. Siamo il secondo Ateneo, ehm, che dà possibilità di occupazione assolutamente alte il 94 di occupabilità è altissimo però ecco, ecco però, tutto dipende da voi Beh, queste sono delle potenzialità poi per tramutare in realtà qui è, è entra in campo diciamo così la vostra possibilità di azione ciò significa che dovete sfruttare bene il vostro biennio formativo. Ecco qui ho riportato il piano di studio, ora forse non, non si legge bene. Però assolutamente da questo si evince l'integrazione che diceva ora Roberto Bierra fra competenze giuridiche, eh, aziendali, eh, economiche. ok E poi questo ora io lo faccio per la spiegazione di come si bilanciano e come è stato attentamente studiato nel corso degli anni infatti se ci fate caso allora le competenze giuridiche le abbiamo cercate di spostare quanto più possibile al primo anno perché? perché di solito al secondo anno viene svolto il periodo di Erasmus e durante l'Erasmus c'è la maggiore difficoltà ovviamente nel eh, richiedere il riconoscimento di un diritto perché il diritto commerciale magari eh, tedesco si differisce dal diritto commerciale italiano e quindi poteva andare a discapito del vostro percorso Erasmus ecco perché c'è stato tutto questo eh, cercare il tentativo di accentramento al primo anno degli eh, esami di area giuridica questo lo dico perché spesso è eh, già stato presentato in sede di comitato ma perché non cercare di bilanciare meglio però cercare di bilanciare meglio poteva andare a vostro discapito. Perché in effetti il, nel periodo Erasmus, come uno dice non ci sono rimasti esami da, dover, da potermi far riconoscere quindi poteva risultare penalizzato il periodo all'estero okay. Questo per quanto riguarda la composizione, appunto, abbiamo cercato di bilanciare le varie aree, magari cercando di spostare la realità più al primo anno per evitare in, eh, impossibilità di riconoscimento. Poi dopo, su, per quanto riguarda l'Eranus, c'è appunto la professoressa Vettori che era delegata del comitato proprio e learning and element. Quindi a cosa da richiedere? Di eh, riconoscere o non riconoscere durante l'Erasmus. In linea generale, comunque sia il Comitato, tende a, ovviamente, quando uno va all'estero è impossibile ritrovare esattamente l'esame che uno cerca di farsi riconoscere sul proprio piano di studi. Ecco, non deve essere una completa corrispondenza dei programmi, quanto una ovviamente affinità e la, nella stessa area tipo non posso richiedere io di farmi riconoscere un esame di area aziendale su per un esame di area economica non proprio due cose perché con mele, insomma è difficile quindi nell'ambito della stessa area all'incirca eh, potete aggiustarvi anche finanzi per arricchire quanto più possibile il vostro percorso formativo, quindi magari cercare un esame di, eh, esame di organizzazione aziendale, perché invece gli esami di organizzazione aziendale qui eh, alla Scuola Economics and Management non ci sono e quindi approfitta del periodo Erasmus per integrare anche questa ulteriore opportunità. Okay. In più, attenzione, come vedete abbiamo splittato i 12 eh, crediti liberi fra primo e secondo anno questo perché prima erano tutti al secondo però se uno voleva anticiparli al primo doveva anticiparli tutti e 12 e poi dopo magari uno non li svolgeva e si ritrovava con una carriera non completata alla fine del secondo anno allora come vedete ogni anno abbiamo cercato di eh, mediare dividendo 6 e 6 tra primo e secondo anno come avviene la scelta dei crediti liberi non dovete scegliere esami per forza che si svolgono dentro la school of economics management ovvero dentro di ISAG DEPS il dipartimento di questa scuola e neanche insegnamenti dentro mago magari scegliendo dentro i basket a libera scelta ovviamente quelli sono quelli che automaticamente non c'è bisogno neanche di fare richiesta al comitato per la didattica quindi ah, li potete inserire nel vostro piano di studi automaticamente perché so, essendo eh, di area eh, economica è ovvio che so, rientrano sono affine al percorso formativo però possono essere scelti anche esami di qualunque altra facoltà di questa facoltà o il dipartimento di questa università ovviamente in, nel caso che siano fuori dalla scuola per economics e management dovete fare richiesta al comitato perché dovete, non è che uno può andare a seguirsi l'esame di botanica ok non è che è molto affine al percorso formativo diciamo così di management in government però facciamo una ehm, Validazione che sia affine. Se fate sociologia del lavoro, vedremo anche nel governo aziendale che, comunque, sia le persone e la comunità di, di individui che lavora in, in azienda determina eh, la qualità appunto della performance organizzativa. Quindi, assolutamente affine. E quindi sì. Oppure, se fate il management di ingegneria. Lo trattiamo anche economia e governo aziendale, è assolutamente affine, quindi lo potete fare. Okay? Quindi potete scegliere all'interno di tutta l'Ateneo, non dovete scegliere soltanto perché mi sono trovata a volte con studenti del secondo anno che dice, Eh, Ma io ho scelto tutti gli esami degli basket, l'ho terminata. Però poi scegliere all'interno di un basket infinito di insegnamenti, anzi, viene proprio inserito a livello ministeriale la possibilità di scelta di corsi a libera scelta proprio per ampliare quanto più possibile il percorso formativo di, un, di uno studente. per quanto riguarda invece le soft skills che sono dentro il basket la scelta con o tirocinio o soft skills lo so è una forzatura incredibile ma in fondo più di 120 crediti non potevamo mettere nel percorso formativo quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è potete invece di fare o sei crediti di tirocinio o sei crediti di soft skills l'unica cosa abbiamo splittato e divide è in modo da dividerli per unità formative di 3 cfu quindi potete fare un tirocinio da 3 cfu e soft da 3 cfu però nulla vieta che sono crediti in esubero perché non è che dovete eh, utilizzare queste opportunità solo ai fini di ottenere il titolo ok ma per fare questa formazione a 360 gradi di cui ci dicevamo prima quindi potete fare il tirocinio da 6 cfu e poi nulla vieta che potete integrare con le soft skills che a quel punto vi andranno in esubero perché avete già completato tutti i 6 cfu per le ulteriori attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro okay. poi non è che solo attraverso dei corsi dentro il piano di studi si integrano queste come avete visto anche in, come governo aziendale cerchiamo di integrare digital skills soft skills Dentro l'insegnamento più ci sono tutti questi altri percorsi ulteriori all'interno del piano di studi e le soft skills si possono recuperare dall'offerta formativa del Santa Chiara Lab quindi andate sul sito Santa Chiara Lab vedete ora ogni anno viene pubblicato il calendario delle attività formative che poi durante l'anno viene costantemente integrato con ulteriori attività e lì eh, vi recuperate i 3 CFU o i 6 CFU, ogni volta fate 3 più 3 e ottenete i CFU all'interno delle ulteriori eh, attività, ulteriori inserimento nel mondo del lavoro. Ma oltre a questo, assolutamente, cercate quanto più possibile di sfruttare tutte le informazioni che sono presenti sul sito, perché spesso volentieri invece. Eh, vengono mandate anche email o chiesto in segreteria attività che sono già ben presentate dentro dovrebbe essere mago.unisi.it alla base appunto di ogni vostra eh, informazione noi cerchiamo sempre di mettere di integrare tutte le informazioni che vengono erogate ad esempio l'anno scorso abbiamo pubblicato il bademecum Erasmus dove si viene, eh, si, la professoressa Vettori insieme al tutor per l'orientamento ha stilato tutte le informazioni che solitamente le vengono richieste in modo tale da eh, dare in anteprima, diciamo così, le informazioni necessarie e, e se, fugare tutti i possibili dubbi degli studenti. Per quanto riguarda la mobilità, Abbiamo la mobilità, la, gli, gli stage, abbiamo semplificato enormemente eh, le procedure. Le procedure che sono solitamente, faccio la richiesta preventiva sia al placement sia alla segreteria. Adesso per Mago si fa la richiesta solamente al placement, che poi dopo, ricaviamo direttamente noi e questo eh, grazie a... Individuazione di un tutor accademico unico, che è il presidente del comitato per la didattica. Cioè, quindi il pro tempore io, poi eh, chi sarà successivamente, insomma. Quindi non dovete più andare a, a individuare chi è il tutor accademico, il tutor accademico è unico e di già di default. Non dovete fare la doppia richiesta, perché spesso gli studenti facevano richiesta al placement non al comitato, quindi era difficile il riconoscimento quindi proprio perché abbiamo tantissimi stage dentro Mago perché noi ci puntiamo tantissimo al rapporto soprattutto con il mondo del lavoro e quindi abbiamo cercato di rendere quanto più possibile snella anche tutta la procedura nonostante che deve essere ben seguita e certificata okay? quindi eh, con la segretiva cerchiamo di ehm, sfogare questo quindi Erasmus ehm, stage e anche per quanto riguarda le tesi adesso grazie anche al covid abbiamo lato positivo la procedura è stata completamente informatizzata è vero che riguarderà la tesi il prossimo anno vostro no? però comincio già a dirvelo nel senso che la procedura è informatizzata fin dalla fase iniziale di individuazione del docente relatore quindi per l'individuazione del docente relatore dovete sfruttare la procedura su S3 fin dall'inizio okay? e non prima andare a mandarle la mail e chiederle al professore eh, proprio perché la richiesta si può utilizzare e poi dopo il professore eh, risponde attraverso S3. Ok? Ovviamente, se voi inviate la richiesta, poi dopo sarà lui a inviarvi eh, un'email. Ok, incontriamoci per parlarne eh, a ricevimento la prossima volta e poi dopo, do, dopo il colloquio eh, risponde positivamente, risponde negativamente, dando al il perché, la risposta negativa, ad esempio, non ha sostenuto nessun esame nell'area dove vuole fare la tesi o altre cose questo deve essere anticipato il più possibile al momento uno fa la richiesta tesi quando ormai la tesi è praticamente pronta e deve presentare il titolo di laurea ok invece ora deve, eh, devono allinearsi anche i tempi progressivamente ok ecco perché inizio a dirvelo già da ora per arrivare poi a un allineamento dei tempi anche successivamente poi le informazioni possono essere tante ok eh, qui ci sono solo la locandina della Week che si sta tenendo eh, proprio in questa settimana e l'evento del eh, network alumni che si terrà domani di cui vi ho già parlato però ora lascio la parola magari a voi per le domande e prima delle, mentre voi ci state pensando magari approfittiamo della presenza eh, di Marinello che ha anche il ruolo di coordinatore degli studenti tutor che infatti ora sta andando a conoscere eh, per la presentazione anche di questa figura essenziale insomma per no ti do il... allora guardate è un, un intervento molto sintetico proprio per questa eh, coincidenza eh, un paio di settimane fa eh, abbiamo provveduto alla selezione dei nuovi studenti tutor e ora si tratta di conoscerli fisicamente quindi ho un appuntamento con loro dopo averli selezionati ahimè a distanza con la coincidenza dell'aperitivo dell con le matricole c'è cioè, eh, questo incontro preliminare con gli studenti tutor e ne approfitto per, proprio per dirvi due cose su questo ruolo intanto per per seminare per il prossimo futuro, cioè quando si tratterà di selezionare i prossimi studenti tutor, mi farebbe piacere che qualcuno di voi facesse domanda perché è comunque utile e fondamentale per noi che ci siano studenti di management e governance, che siano rappresentati un po' tutti i corsi di laurea magistrale e la funzione dello studente tutor qual è? È una funzione di eh, raccordo fra i docenti e gli studenti, soprattutto gli studenti che si immatricolano o che intendono immatricolarsi. Quindi è una sorta di catena di trasmissione di informazioni. Eh, ci sono gli studenti che intendono chiedere, raccogliere informazioni sui corsi, sulle modalità di iscrizione, sulla vita universitaria. Quindi già nella fase della pre-immatricolazione gli studenti tutor sono proprio un anello di congiunzione fra... La scuola o l'Ateneo di provenienza, l'altro Ateneo di provenienza e la frequenza dei nostri corsi. Quindi intanto un seme lanciato per i prossimi mesi, per il prossimo anno accademico, quando sarete interessati a questa selezione ricordatevi di fare domanda perché per noi è molto utile, molto importante avere qualcuno di voi che può ricoprire questo ruolo e che ha vissuto per mesi, per, per almeno un anno, il primo anno accademico, eh, la, i nostri corsi, la nostra vita universitaria ed è in grado di fornire queste informazioni. Io ho avuto delle esperienze fantastiche. Quindi la verità ho avuto degli studenti tutor veramente favolosi che ancora oggi mi chiamano per riunioni online. Ce n'è uno favoloso che è in Lituania, che è ancora in servizio a Siena, ma sì. che sta lavorando da sei mesi in Lituania. C'è una ragazza che lavora in agenzia delle entrate, che è stata una studentessa tutor qualche anno fa, con cui abbiamo anche rapporti professionali, ovviamente. Insomma, sono tutti ragazzi brillantissimi che si sono messi in gioco, che dedicano ore a un'attività che è davvero extracurricolare in tutti i sensi, perché loro, a parte uno stipendio che non li arricchisce, non è che ci guadagnano qualcosa, però hanno una, una capacità di relazionarsi con noi e con gli studenti delle triennali, degli altri corsi magistrali, che è veramente fantastica, quindi tenete... A mente questa opportunità perché sarà davvero un'esperienza molto importante se deciderete di percorrere e vi lascio perché davvero ho questo incontro e ci tengo davvero a conoscerli personalmente eh, vi lascio soltanto con qualche raccomandazione proprio eh, molto spicciola con, con molti di voi ci siamo già visti in aula quindi mi fa molto piacere che ci sia una presenza già viva per noi l'anno scorso è stato mh, pesante quanto per voi guardate mh, è stato veramente difficile anche per noi dover fare lezioni davanti a un monitor senza lo stimolo della vostra presenza quindi per noi è un po' un ritorno alla vita queste due prime lezioni che ho fatto con voi eh, in parallelo con gli studenti di Yama International Taxation sono state davvero un ritorno alla vita per me ma anche per voi è un augurio più che un consiglio cercate di godervi questa esperienza perché l'anno scorso chi era matricola, chi era un fresher, non ce l'ha fatta. Quindi godetevi queste prime settimane, questi mesi, sperando che siano gli ultimi con qualche limitazione. Ancora siamo costretti evidentemente a qualche impedimento. Ma godetevi la vita universitaria, godetevi le lezioni, godetevi il rapporto con noi docenti, godetevi il rapporto fra di voi ovviamente, saranno occasioni di conoscenze, ma godetevela perché è un'esperienza unica purtroppo breve perché come diceva il professor Di Pietra come cerchiamo un po' di stimolare noi tutti l'ideale è chiudere entro i due anni quindi non sarete studenti a vita ma in questi due anni cercate davvero di dare il massimo di voi stessi e di godervela dalla A alla Z. Vi ringrazio e mi scuso per questo intervento brevissimo ma come detto devo correre a conoscere gli studenti turno che tra parentesi se avete necessità di contattare, perché può darsi che serva anche a voi qualche indicazione da parte loro, loro hanno un calendario di ricevimenti online che pubblicano eh, sia sul sito della SEM, loro hanno proprio una pagina Facebook, sono molto social, e fisicamente li trovate in un banchetto che hanno davanti eh, al bancone quello di fronte alle scale che danno nel parcheggio esterno. Quindi se avrete bisogno nelle prossime settimane di contattarli o di conoscerli, li potrete trovare anche fisicamente lì. Grazie e per chi è chi frequente al mio corso ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatti domande. Oh, see, see. Anche spicciole tipo e quando si compila il piano di studi? Quando lo sapete? Potrebbe essere già Allora, il piano di studi si compila sempre a eh, ottobre. Quindi ora eh, per voi, tra poco ci sarà il momento. E quella è la finestra ufficiale. Poi, negli ultimi anni, sempre. È stata data l'ulteriore possibilità a febbraio e a marzo c'è cioè una settimana in cui c'è la possibilità di ritoccare. Però attenzione! Questa possibilità riguarda soltanto dei corsi del secondo semestre. Quindi se uno ha selezionato a ottobre un corso magari del primo semestre e poi dopo ha iniziato a frequentarlo, oppure peggio ancora lo ha sostenuto. E che dico peggio ancora? Perché anche gli esami crediti è libera scelta, se avete scelto un esame, però dopo vi siete accorti che è troppo difficile perché non riuscite a superarlo, non è che quando si riapre il piano di studi lo potete cambiare. Perché una volta se lo avete superato, vi siete seduti e avete tentato un esame, quello dal piano di studi non lo togliete più, perché il sistema proprio non ce lo fa togliere quindi se mai non lo date non vi presentate all'esame allora lo potete cambiare se non è un esame obbligatorio eh, se è un esame della scelta allora lo potete cambiare se lo avete testato eh, una volta non si può fare niente questo mi dispiace perché con tanti ci si è provato ma è impossibile perché non è che uno può ripensare ma visto che è difficile allora non gli riesce a superarlo lo cambia bisogna pensarci prima, prima proprio di eh, tentarlo quindi attenzione a non tentare gli esami non si può modificare nel piano di studi esami, a marzo esami del primo semestre perché lì riguardano solo quelli del secondo semestre perché si può modificare solo attività future e non attività passate quindi non posso cambiare cose del primo anno Okay, eh, se io inizio al secondo anno insomma quindi fate attenzione quando compilate per il studi è il momento di vostra scelta massima che avete delle libertà incredibili ma ad esempio eh, l'ultimo comitato eh, il problema è stato di una ragazza che prima c'era gli, gli esami di area economica erano in un basket a 5 e di questi 5 esami bisognava sceglierne due lei gli aveva scelti eh, tre esami mettendo uno sugli esami crediti liberi però il problema è che aveva scelto come esami da piano di studi cioè la sua scelta degli esami che voleva fare dentro quel basket due insegnamenti e a crediti liberi il terzo poi dopo eh, praticamente uno dei due che aveva scelto il piano di studi non lo voleva più fare dice tanto io devo scegliere due esami in quel basket e io li ho fatti due solo che aveva fatto quello accrediti e a libera scelta questo mh, si è dovuto lavorare molto ma non, non si poteva fare ora poi è venuto preciso fortunatamente nell'anno in cui abbiamo eliminato il basket ora non c'è più questo basket a scelta dei cinque esami perché eh, Piluso che faceva storia economica eh, si è trasferito a Torino e quindi storia economica è venuta a mancare poi eh, l'esame di eh, Belloc è stato tolto per piano di studi okay, e poi un professore è andato in pensione quindi dei cinque esami sono rimasti due di, di cui sceglierne due e quindi il basket ha scelta è nato a finire e quindi vedete infatti che nel secondo anno ci sono eh, due esami obbligatori di area economica eh, che sono quello di valutazione delle politiche pubbliche e economia della felicità che sono obbligatori, ok? Quindi abbiamo potuto mo eh, modificare perché quello che lei ha scelto come esame crediti libri dell economia e della felicità da quest'anno diventa obbligatorio e quindi ha sfruttato questa opportunità diciamo così però non si ripresenterà mai più e quindi non è possibile fate attenzione quello che mettete perché dopo ricambiarli è difficile insomma crediti libri sì ma dentro il basket la libera scelta quali eh, scegliere insomma non si possono neanche cambiare a parte che voi ora di basket a parte quelli di diritto e questo dove sono io con Mussari eh, nel primo anno insomma neanche nel secondo non avete idea, molti di più insomma quindi due spazi per il piano di studi ok ottobre e marzo quello dove si può fare di più è ottobre perché a marzo si può modificare solo quelli del secondo semestre. Se si è poi nel secondo anno, secondo semestre, praticamente non vi c'è rimasto niente da poter ritoccare sul piano di studio. Altre domande? Erasmus. Chi ha fatto l'Erasmus? Triennali, nessuno di voi ha fatto l'Erasmus. Beh... Sposta sbagliata ovvero Erasmus è una cosa che dovete fare è vero che l'anno scorso era possibile, diciamo così ma ora siamo ripartiti con Erasmus e l'Erasmus è la prima cosa che guardano le aziende quando inviate il curriculum ve lo dirò tante volte durante il corso insomma perché io ho la straordinaria fortuna è sei anni che sono presidente del corso di laurea infatti ora non lo sarò più perché è obbligato cioè nel senso non, non potrebbe essere rinnovato dopo tre anni il presidente già eh, hanno fatto eh, per farmi restare anche i tre anni ora bah, anche perché è un lavoro, insomma rimarrò nel comitato sicuramente per facilitare il passaggio di consigli, insomma, però ci sarà un uh, nuovo presidente però in sei anni di presidenza del comitato, eh, del comitato io ho avuto occasione di parlare con un'eria di aziende e poi sono stata delegata al Santa Chiara Lab che era proprio l'innovation hub eh, dell'Ateneo per il rapporto con le imprese insomma quindi ho parlato con il mondo insomma quindi io lo so cosa cercano le aziende insomma. e spesso e volentieri mi chiamano eh, infatti vi ho riportato Prima. Sono esempi di mail o ex studenti o aziende che mi dicono guarda, ho bisogno di eh, responsabile commerciale, eccetera. L'ultima, infatti, abbiamo fatto anche l'incontro con Mars, Mars Italia, che non è solo quello dei Mars, ho scoperto che poi dopo fa anche eh, cibo per animali, insomma, e, e anzi, quella è una sua area di business eh, più importante. Quindi Prox and Gamble, eh, Scienza Angle ci parliamo costantemente. Ma aziende quindi di tutte le dimensioni, a piccole e a grandi, insomma. Quindi, bene o male, so cosa vanno maggiormente a ricercare, o quali competenze, o quali abilità. E ecco perché mi sono buttata tantissimo sulle soft skills, perché sono quelle che poi li chiedono prevalentemente, insomma. E, e quindi. mi dicono sempre ecco eh, ho bisogno di non cercano tanto i 110 lode okay? nel senso lo danno quasi come una commodity perché ora l'80% degli studenti si laurea con il 110 lode o comunque sia 110 o comunque più del 105 quindi dicono ok però io ho tantissimi curriculum ma io voglio sapere all'interno di questi curriculum chi è che ha la fame che ha quella fiammella che, quella, so, schizzo, quella voglia di fare quella capacità di lavorare in gruppo io queste cose qui dal curriculum non le vedo ecco perché mi chiamano e mi dicono ma chi è quella persona che ecco perché cerchiamo durante i corsi di eh, sviluppare tutte queste attività per far venire fuori appunto queste eh, capacità che poi sono quelle capacità che su cui, sulle quali possiamo lavorare tutta la vita quindi dovete lavorare tutta la vita prima si credeva che o uno era in un modo oppure no, cioè uno era creativo oppure no, o uno sapeva lavorare in gruppo oppure no che cioè, era una capacità innata cioè nasceva in quel modo nì Nel senso, è ovvio che uno ha delle attitudini, ma si può lavorare tanto. E quindi ora è il momento in cui voi ci dovete lavorare. Vedrete che migliorano tantissimo. La partecipazione a gruppi di lavoro che magari avete fatto eh, a intrennale, ora sarà tutto in un altro modo, avete una maggiore capacità. E quindi eh, dovete continuare, perché ogni volta più uno lo fa è l'allenamento, intanto ritorna sempre lì, insomma. E quindi ci dovete coltivare tanto. E per coltivare anche fare esperienze. Ecco perché guardano sul Erasmus. Mi l'Erasmus, non tanto quanti esami ha fatto con Erasmus, ma è stato fuori. Oppure. In Erasmus è andato a fare il cameriere a Londra un'estate, ci guardano tantissimo. Quindi, ecco perché ho fatto, ma ah, è sbagliato, ecco, se non l'avete fatto in generale recuperatelo ora. Visto che c'è la possibilità, l'Università di Siena dà un sacco di borse di studio per andare fuori, andate. Non vi fate prendere da paura io non so a quest'età non dovete avere paura buttatevi assolutamente insomma e andate è un'esperienza impagabile insomma non state a studiare e basta magari fate un esame in meno tanto... eh, ma poi all'estero sono molto più facili gli esami quindi eh, magari è più difficile eh, con l'inglese però a maggior ragione oggi non può essere difficile per voi inglese. Eh, tutte le aziende veramente ma di qualunque dimensione cioè, è impensabile, cioè Mars e PG, l'inglese cioè, lo hanno come la commodity, lo sanno, ma al minimo deve sapere due o tre lingue, insomma, no? e Sono tutte aziende multinazionali Oggi anche la, la microimpresa dialoga con clienti di tutto il mondo. Quindi insomma sfruttatele veramente queste opportunità. Parlate con i visto che siamo in un, in un Ateneo che ha 13 corsi di laurea internazionali, parlate con i, i vostri colleghi eh, nei corridoi, andate a studiare magari con eh, lo studente proveniente da differenti paesi, perché dovete capire anche la differente cultura, il modo di atteggiarsi anche con queste persone, perché quando andate in azienda poi lavorerete con queste persone. insomma. Quindi sfruttate. E quindi incominciate a tracciarvi ah, per andare nel secondo anno. La selezione non è il prossimo anno, la selezione è quest'anno. Se volete andare via magari nel primo semestre, anziché nel secondo semestre, perché magari nel secondo semestre vi fate uno stage. Vi fate lo stage e vi collegate al progetto di tesi, che è molto più facile insomma perché almeno così lo stage è fondamentale io lo chiamo il periodo di fidanzamento perché l'assunzione la, è un matrimonio è vero che hanno tolto l'articolo 18 ma un imprenditore non vuole mai licenziare poi ci sono dei rapporti poi in toscano soprattutto insomma non pensavi quindi eh, ovvio non si arriva al matrimonio così quindi, per, eh, per farsi assumere, prima bisogna farsi conoscere. E conoscere noi l'altro, voi dovete conoscere se vi piace l'azienda, se l'azienda piace a voi. Allora, perché non anticipare questo momento? Allora, lo fate anche durante lo stage. E così provate quel lavoro: mi piace, non mi piace, quell'azienda mi piace, non mi piace. Quindi, anche lo stage, non prendete il primo che capita, Passate voi a orientare dove volete fare lo stage. E non è che dovete guardare solo la lista presente sul placement ma andare voi al placement o dal professore e dire guarda io voglio andare a fare uno stage in quell'azienda lì, ce l'hai in contatto con quell'azienda magari ce l'abbiamo e quindi trovate il modo quindi siate voi i protagonisti cioè governate voi il vostro percorso formativo non fatevi governare allora il primo semestre il piano di studio mi dice che devo fare questo, questo, questo e questo, allora, e io lo faccio. Che cioè, mi dici quello che vuoi fare e io lo faccio. Zeleg, uh, no? Uh, ok. Cioè, dovete fare quello perché quello è la base, se no tanto il titolo non lo prendete. Ma come farlo dipende da voi. Ecco, fatelo bene. E noi siamo qui tutti pronti, Siamo a disposizione i vostri strumenti, cioè, ci dovete utilizzare come i vostri strumenti per fare meglio. Quindi chiedeteci, fate, eh, ad esempio, casi aziendali che hanno presentato di governo aziendali, faccio parlare con varie imprese, eh, vari professionisti, eccetera. Dice, prof, ma perché non ci va a parlare con il settore X, se no si vede solo le banche? Ok, o se no si parla solo con PNG, magari anche nell'azienda lì, ci proviamo. Okay. E quindi sfruttate in questo modo. Quindi, l'obiettivo è, forza, siate protagonisti del vostro percorso, insomma. Non vi fate tanto orientare, perché ora dipende tutto da voi. Ora ci stiamo avvicinando al mondo del lavoro e. Dovete essere voi a fare il vostro percorso. Insomma. Ok, andiamo a vedere ragazzi, perché mi sono già rubato 5 minuti di patatine, insomma. In che senso non ho capito?